Olá pessoal que nos acompanha aqui no canal Chua! Hoje temos uma entrevista super especial aqui, um convidado uh, internacional. O italiano Danilo Gallinari está com a gente, no, nos dedicou um pouquinho do seu dia lá, que está em quarentena também em Oklahoma. Vai aqui falar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho da sua história. Uh, eu tenho algumas histórias com ele também, poucas porque eu peguei no início da carreira porém, eu, sem dúvida alguma, vai ser um, um grande bate-papo e espero que todos aproveitem. Tá? Lembrando de uh, assinar, se inscrever no nosso canal aqui, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, uh, tudo aquilo que vocês sabem que a gente sempre pede aqui e também para quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, tem o um link aqui também na descrição e lá a gente está produzindo um conteúdo exclusivo para quem está nesse grupo, tá certo? Então vamos lá. Tchau, Danilo, grazie pera, per pelo tempo que ci dai qui soprattutto in, in questo momento di pandemia è veramente un piacere averti qua nel nostro canale canale Shua si chiama no perché in brasile si dice Shua quando la palla passa passa sulla retina tu se fa il, il rumore Shua, no in questo è un canale che già da qualche anno ce l'abbiamo qui e quindi veramente è stata un, una gran cosa per noi che, che potesti potresti partecipare il mio italiano è un po' invecchiato no, diciamo lo parli, così non parli, parli ancora benissimo lo parli ancora benissimo <ride> io, io portoghese non falo portoghese quindi poco <ride> questo, poco questo l'ha imparato da nene o no quando hai giocato sì, sì, da nene quello che so da nene e poi anche il nostro preparatore l'assistente preparatore quando io ero a denver eh, si chiama felipe che, è, sì. che sì, è brasiliano, che adesso è, di, adesso è il preparatore dei Nuggets, è brasiliano. Vi sfrutto il gancio qua, no? Come è stata la relazione tua con Nenè? Vi parlate ancora? Avete avuto un bel rapporto? Io credo di sì, no? Perché lo conosco bene Nenè anch'io. Sì, sì, abbiamo avuto, insomma, siamo stati assieme eh, due anni a Denver, abbiamo un rapporto bellissimo, eravamo molto, soprattutto quando giocavamo, eh, quando andavamo in trasferta andavamo sempre fuori a cena assieme. Eh, il nostro ristorante preferito era Fogo de Chau. Sì, sicuro, c'è una scheria. Quindi andavamo sempre lì, eh, andavamo, eravamo sempre assieme. Spesso andavo a casa sua eh, con la sua famiglia, che sai che ha avuto poi qualche bimbo. Sì. E, e quindi insomma, lo sento ancora adesso. Lui adesso è a, nella zona di Houston, vive fuori Houston. E quindi insomma ci, ci sentiamo ancora. Ah, bene, bene. Sente, andiamo un po' indietro, dai, io voglio tornare un pochino, un pochino in Italia da quando io ho giocato con tre, Osea, sono diventato quei vecchi che ha smesso di giocare e, e, e racconta le storiette, no? E questo, questo ragazzo, Io ho giocato contro di lui, no? Quindi farò, eh... farò lo stesso anch'io. <ride> <ride> e quindi io mi ricordo bene, te con 18 anni, a Milano, era una squadra importante all'epoca, come è oggi, però una squadra che lottava per lo scudetto, e te con appena 18 anni era già il protagonista non uno dei protagonisti, però il protagonista. Come è stato per te quella, quel momento lì? Quali sono i bei ricordi, se ci puoi raccontare un pochino? Ma sai, come, come matricola, diciamo, all'inizio è sempre difficile, no? Poi, come ti ricordi, era una squadra forte, quindi arrivavo da, da piccolo, da giovane, con, con nomi e, per, e insomma, persone molto importanti, no? E quindi è stato all'inizio difficile, però... Eh, il primo anno a Milano, quando c'era l'allenatore, era Sasha Georgievich, mi, mi, aiutava, mi ha aiutato molto. Mi, mi, faceva, mi faceva in allenamento era tosto, però quando poi c'era da, da farsi sentire con i grandi no? in allenamento, quando tirano un po' di botte, queste cose qua, eh, mi, ha sempre, mi ha sempre aiutato molto. Quindi, insomma, grazie anche a lui è stato è un po' più facile, però insomma, sono sempre stati anni belli perché quando giochi in una squadra che è costruita per vincere, sai, c'è la pressione che ogni partita devi vincere. Sì, è vero, tanta pressione. E, senti, poi, eh, molto giovane, già ai 20 anni, sei già andato all'NBA, no? Come è stato questo salto, l'adaptazione alla vita in America? Che sicuramente è molto diversa, soprattutto il cibo in Italia, mamma mia, come si mangia bene. E poi vai dall'America a mangiare la, il junk food lì, è abbastanza diverso direi. Molto, molto diverso. Infatti quello è stato il problema, il secondo problema più grosso è stato quello. Il primo è stato un po' adattarsi a, al numero di partite. Perché sai, quando eravamo in Italia giocavamo magari una o due partite a settimana se facevi l'Eurolega, ma qui in America ne giochi tre o quattro e quindi... Eh, devi abituarti a giocare tante tante partite e quindi fisicamente e mentalmente è più difficile e poi anche un gioco diverso qua fai un passaggio un passaggio un tiro magari in Europa fai qualche passaggio in più dai yeah, se dire, diciamo che sì no eh, sente poi ovviamente questi numeri di, di, di partite molto in più che in Europa questo Magari ti ha, ti ha fatto soff soffrire un po' di più no? con, con le lesioni, con, con gli infortuni. Oggi già soffri un po' di meno, no? quindi hai fatto penso che, che, che tutto il lavoro di, di rinforzi muscolari. Com'è stato que questi momenti per te, soprattutto la lesione nel, nel, nel ginocchio, no? dove sei stato praticamente una stagione tutta fuori? Sì, eh, diciamo che all'inizio ho fatto fatica perché devi abituarti, devi abituarti fisicamente, non ero pronto e quindi devi conoscere il tuo corpo e devi fare anche dei lavori diversi, no? Che magari in Europa, in Italia non facevo e quindi ho dovuto imparare a conoscere me stesso e a conoscere anche nuovi lavori da, da fare per, per resistere. E adesso, sai, mi conosco meglio, so, so, so che lavori devo fare, sai, ci sono tutti i lavori che noi vecchietti, ogni allenamento devi fare, la schiena, le ginocchia, devi fare qualche esercizio, quindi tutte queste cose qua che ti aiutano a, a far sì che riesci a giocare tutte le partite. Vabbè, torniamo un po' in Italia, parliamo un pochino della, della nazionale, no? Eh, beh, Qui in Brasile, noi, io quando ero in nazionale, ossia, tu, da sempre la nazionale soffre perché, perché il pubblico non capisce bene come è alto il livello nel, nei tornei internazionali. Da voi ci sono altre, altre che olimpiadi e mondiali, c'è anche gli europei che sono fortissimi. No? Da noi cosa succedeva molto? Ah, ma il Brasile non vince, il Brasile non, non, non, non arriva tra i primi. E noi provavamo a spiegare, ma, ma guarda quale selezione, quale nazionale che ci sono. No? Da voi c'è un po' questa, questa pressione, perché io so che voi siete te, eh, Bellinelli, adesso c'è Melli, da Tome, tutti grandi giocatori, avete una bella squadra, però quello che la gente non, non vede è che ci sono anche la Spagna, che ci sono tanti giocatori in NBA, eh, la Serbia, mamma mia. Uh, poi adesso c'è la Slovenia con il Dontici che fa delle magie e poi Dragici. Quindi io vedo che per voi è molto più difficile. Come uh, il pubblico italiano riceve questa informazione, se c'è la pressione, se non c'è, se avete uh, voglia di vincere qualcosa? Certo, no? No, è come, come da voi, uguale stessa identico, c'è la stessa pressione. E soprattutto ci sono le stesse aspettative, nel senso che quando noi giochiamo si aspettano che vinciamo perché abbiamo eh, dei giocatori in NBA soprattutto, no? quindi alla ah, nazionale italiana c'è cioè, giocatore in NBA ma non vince. La verità è che come ben sai si gioca in due a pallacanestro, e quindi non dipende solo da noi, ma ci sono come hai detto te squadre eh, incredibili, se noi abbiamo 3 eh, o 4 giocatori NBA, ci sono squadre, come tu hai detto, Francia, Spagna e Serbia: che ne hanno sette o otto, e poi hanno anche grandi giocatori di EuroLega e eh, quindi diventa veramente difficile. Guarda, guarda la Serbia, eh, quest'estate l'estate scorsa al mondiale doveva vincere. E poi non ha vinto, quindi ogni, ogni estate è difficile. Sfruttando quello che hai detto, prendiamo l'Argentina che senza nessun giocatore NBA è arrivata in finale, ha vinto la, la Serbia, ha vinto la Francia, quindi ci sono anche queste squadre fortissime senza giocatore NBA che... che arrivano so, so, soprattutto per questo lavoro, lavoro di squadra, no? Sì, e poi sai come è difficile, possiamo lavorare assieme solo uno o due mesi d'estate, no? E quindi è difficile anche a volte trovare il ritmo giusto, la chimica giusta. E in più ogni estate non è detto che c'è lo stesso gruppo, perché magari qualche giocatore non può qualche giocatore eh, non viene, infortuni, queste cose qua. E quindi è anche difficile per un gruppo e per l'allenatore magari costruire qualcosa di, di speciale in un mese di lavoro. Beh, Parlando di, di allenatori, no? l'Italia esporta tanti giocatori, sia in Europa quanto adesso in NBA, però ci sono due allenatori che sono stati in NBA, né? uno c'è ancora che è Scariolo, anche se lui è molto più, è molto più radice in Spagna, no? per, per la, la, la storia che c'è con la nazionale spagnola, uh, e, e come Messina che era assistente allenatore di, de, degli Spurs con Popovic. Tu credi che nei prossimi, nel futuro prossimo uh, avrà alcun uh, allenatore straniero ad allenare una squadra o credi che ancora c'è molto pregiudizio? Che, che gli americani non vogliono tanto che un, un straniero comandi una squadra. Secondo me è molto difficile che un allenatore, per esempio, come Scariolo o come Ettore, possano diventare eh, capi allenatori in NBA. È un mondo, è un, mondo un po' chiuso, c'è un po' di pregiudizio. È difficile, come dicevi tu, che un allenatore così. È capitato con Bla, eh, Blatt, che è con Cleveland, ma è stato solo un anno diventa difficile anche perché come sai l'NBA è una Players League e quindi a meno che tu non sei Popovic i giocatori sono molto importanti quindi vedo molto difficile che un giocatore un allenatore, non so per esempio Bradovic, è, eh, secondo me è difficile che riesca a essere capo allenatore in America Sì, soprattutto perché hanno tutti questi che hai parlato hanno quell'idea di la squadra più importante e quindi non non, non vedono un giocatore per, per più bravo che sia, che devono tutti giocare attorno a questi giocatori, certo? Sì, sì. Parliamo un pochino di queste stagioni, voi avete iniziato un po' così così con, con la, degli articoli eh, dove parlavano che Oklahoma dovesse giocare per avere una lottery draft pick alta quindi non, non arrivare ai playoff per, per tutti gli scambi che avete avuto, Westbrook, Paul George, e quindi non eravate nelle, nelle case di, di aposte, non so come si dice, di uh -huh. bet house. Uh -huh. <ride> e, e però state facendo una, temporada, una stagione strepitosa quindi a me mi fa piacere perché giocate veramente bene e io credevo sinceramente ho parlato anche prima dell'esterno iniziare che se una squadra poteva essere la sorpresa era Oklahoma City perché avevi te, avevi Chris Paul dove, avevate Chris Paul dove la gente pensava che lui era finito quindi per me solo giocava fuori posizione a Houston e quindi eh, lì da voi lui ce l'ha più il comando delle squadre no? Come avete sfruttato questa situazione e adesso come state sfrut stavate sfruttando di, di, di questo prestigio? All'inizio, allora, all come hai detto, te, è stato difficile perché abbiamo perso, è successo che abbiamo perso tante partite di pochi punti e quindi abbiamo cercato subito guardando video e facendo riunioni di capire cosa mancava magari nel quarto quarto per portare a casa quelle partite di... Abbiamo visto che mancava veramente poco, c'era qualche situazione che potevamo sistemare, l'abbiamo sistemata e tutto un tratto poi da dicembre, gennaio, febbraio abbiamo cominciato a vincere quelle partite lì nell'ultimo quarto, dove sei a punto a punto. E siamo diventati la squadra eh, che quando comincia la squadra più forte nel quarto quarto, cioè le nostre statistiche nel quarto quarto dicono che sono le migliori in NBA, è stata questione di parlarsi e di migliorare la chimica. Chiaramente Chris è un giocatore fondamentale che con noi può giocare come vuole. Nel senso che può decidere, ha tanto la palla in mano e quindi fa quello che è abituato a fare. Che come hai detto te a Houston non faceva perché c'era Arden che aveva sempre la palla in mano. Quindi è, è nella situazione perfetta per lui. Eh, io ho qualche numero qua. Voi avete iniziato 6 vittorie, 11 sconfitte. Dopo di questo sono 34 vittorie e i, i 13 sconfitti un percentuale di vittoria del 72 che sarebbe in questo momento se contasse solo queste partite secondo nell'ovest quindi eh, eravate ancora nel litigando per per il terzo posto soprattutto eh, nell'ovest quindi eh, era, era, era veramente una stagione strepitosa no? però te alla fine di questa stagione purtroppo finisce io dico purtroppo perché vedo, ti vedo bene lì, no? però finisce il contratto. Ti, sente, ti senti bene in Oklahoma? Ti piacerebbe tornare? Puoi parlare su questo, non puoi? Perché so che sì, ci sono sì. delle regole. Quindi, dimmi un po'. No, no sto. Sono, sono come hai detto te, sono sul mercato e quindi sai anche tu come un po' come, come ci si sente, com'è la situazione. È chiaro che. Una stagione così bella, e se mai riusciremo a finirla, ma comunque è stata una stagione bellissima. È chiaro che è difficile lasciare una squadra che vince, no? Eh, però, sai, in NBA ci sono tante squadre, tante situazioni e anche contratti diversi, no? Perché alla fine. Eh, ci sono squadre che hanno molta disponibilità e squadre magari che ne hanno meno che però possono provare a vincere. Eh, quindi... Insomma, vedremo, vedremo cosa, cosa succede d'estate. Sarò, sarò uno spettatore, vediamo. Sì, sì. sì. Beh, ci tomara un po', un po' di tempo ancora fino a che arrivi questa free age, che finché si, si prende una decisione di tutto quello che succede, no? quindi veramente da, da aspettare un pochino cosa succede. E tu mi hai detto che ah, sono già un po' vecchio, no, sei ancora molto giovane, però parliamo, parliamo un pochino del futuro. Pensi ancora di stare lì in NBA tanti, tempi, tanti, tanti anni, in, in, l immagino di sì, però hai la voglia di magari finire a, a la carriera a Milano, dove, dove hai iniziato? Poi tu sei di Milano, eh? me l'immagino sì, di sì. sì. Che, diciamo che l'obiettivo sarebbe fare almeno altre eh, 4 o 5 stagioni qua, sì. e quindi arrivare a 35-36 anni qua. E poi dopo eh, insomma, poter fare almeno un paio di stagioni ad alto livello in Eurolega, eh, sarebbe, sarebbe bellissimo eh, anche perché sai com'è l'Eurolega oggi eh, giochi a un ritmo altissimo e ci sono veramente squadre eh, incredibili quindi sarebbe sarebbe bello poterlo fare, è chiaro che la testa, come ben sai, la testa sempre pensiamo di poter schiacciare, no? Però sì. quando, quando arrivano quando arrivano i 35, 36, 37, sì. magari è meglio fare due tiri da fuori in più, quindi vediamo. Dai. Sai che una volta io ho avuto questo pensiero e me l'è andata male, perché ah no, questa la schiaccia. pum, l'hai schiacciato, sono contento, scendo giù, appena tocco piede per terra la schiena fa male <ride> devo, devo uscire dalla partita no, no no non è possibile è infatti, così. Il, infatti il, problema, il problema come ben sai non è più non è tanto salire cioè andare su il problema è quando scendi <ride> è vero è vero va bene è stato veramente un piacere io ti ringrazio tanto ancora una volta per, eh, per la disponibilità del tempo che ci hai dato qui eh, veramente sei stato molto gentile, io, la verità è che ti faccio il tifo per voi quando torna la, la, la, la, la stagione. Perché veramente stavate giocando molto bene e poi io sarò quel vecchio là che dice: Ah, vedi questo ragazzo! Ho giocato contro di lui quando giocavo in Italia. Quindi <ride> sarà un po' della, della mia della mia storia. Che racconta agli altri. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Obrigado. De nada, de nada. Obrigado. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa entrevista aqui com o Danilo Galinari. Foi muito, muito legal aqui, muito bacana. Espero que tenham gostado. Lembre-se de sempre de deixar seu comentário aqui, ative as notificações do nosso canal, que toda vez que sair um vídeo você vai ser lembrado. E lembre-se de entrar lá no nosso grupo do Telegram também, que a gente vai, ter, vai colocar bastante coisa lá para vocês. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.